Il primo giorno di scuola, leggiamo. il primo giorno di scuola ero eccitato, ma un po' triste perché? Seriamente, perché forse dovevo andare in un'altra scuola, poi non sono più andato via dalla mia classe per un pelo. Perché mi ero affezionato alla mia classe. Sono rimasto e ho conosciuto due nuovi compagni. Osama e Melissa. Sì. Non c'era solo la Melissa. Che c'è adesso. Osama l'ho odiato, però l'ho fatto prendere pure una nota. No, pure un 5. Sai sì, quante cose le avrò fatti prendere? Ero felice perché... Quest'anno non è come tutti gli altri. Che ho scritto? Arti ah no, gli altri. Ma io avevo scritto tutto attaccato, voi non capite la mia scrittura. Vabbè che pure qua. Che poi siamo pure Gli Ah non capite, vabbè c'era scritto gli altri. Tu sei attaccato. Eh, ho ritrovato anche i vecchi compagni, è stato tutto molto bello. Beh sì, perché certe persone mi ero affezionato. Basta? No! Come? Allora leggiamo pure la nostra festa dell'amicizia. Leggiamo la mia biografia, no la prossima volta. Ok, facciamo prima la nostra festa dell'amicizia. Racconta, c'è scritto. Per la festa dell'amicizia ci sono scambiati. Ci siamo scambiati i disegni. Che ognuno aveva preparato. Aveva preparato. Poi abbiamo mangiato la torta arcobaleno con la quarta B che ci hanno preparato le maestre Giulia no scusa no io pensavo che l'aveva solo preparata la maestra Giulia però in verità l'aveva pure pre preparata Laura che lo sapeva mm. hanno anche preso dei braccialetti per ricordarci la festa dell'amicizia. Prima ce l'avevo. Ho rotto i nuove no, ce l'avevo qua. Solo che poi è morto in piscina. È stato me lo sentivo che stava proprio papà. Ecco, hanno anche preso. Eh, hanno anche preso dei. Eh, ma... Vabbè, ma io che leggo ricordarci la festa dell'amicizia e anche perché noi siamo tutti amici cioè se noi siamo tutti amici scusa cerchiamo su google se siamo tutti amici siamo tutti amici no perché potersi, lo so. Che cagata è roba? non la voglio vedere perché siamo tutti amici e perciò felici. È <ride> andato un po' a cagare. Non siamo tutti amici. Perché? Perché sì... Siamo tutti amici, le sfate. Che cazzo sto combinando? Mi sta per cadere tutto. Siamo tutti amici, le sfate. Analyse. Non lo siamo tutti amici. Uh, poi c'erano pure dei problemi matematici. Che per me adesso sono tipo facili, li risolvo in 4 secondi. Scusate, 10 meno 4, 10 meno 6. Che problema era? Risposta, ci sono 4 piatti in più rispetto ai bicchieri. Ma lo scrivi subito? 10 meno 6. Cioè, ce le facevano fare tutto questo lavoraccio, perché queste certe ce le facevano proprio scrivere. Io odiavo quando ce le facevano scrivere. Guarda. Questo era il problema. Queste sottolineate di rosso era la domanda. Poi dovevo fare solo un calcolo piccolissimo. Questo? E l'avevi già risolto. Ma allora io dico... Mi facevano pure prendere i dati. 10 luci. Ma che stupido piatti. 6 bicchieri. Devo trovare quanti piatti... In più, ci, eh, de, in più dei bicchieri, in più dei bicchieri. Che ho scritto, vabbè. 10-6. No, ma nella mia biografia ho, ho scritto un po' di robe Vabbè. Uh, leggiamo questo. Adesso sono seduto sulla sedia, seriamente. E non, a non fare niente. Non fare niente, tra virgolette. Sì. È diventato duro come un sasso. Vabbè. Non Vedo mia sorella mangiare. e sento la mia cagnolina abbaiare. Mia mamma sta lavando la roba. Fra poco mi porta a basket, perché in quei tempi facevo basket. Beh, ero bellissimo. Ho fatto tutti i compiti. Però non sono sicuro delle operazioni. Quindi domani mattina a scuola le rivedrò con la maestra. Fotografia di un momento. Che cagata è? Non lo so. Quindi noi ci vediamo proprio fra poco per invece leggere la mia biografia. Sì, perché non so più che dirvi. Ed è bella lunga, eh. Quindi, eh. Vi aspetto, ciao.